Grazie Presidente, cercherò di essere breve, anche in questo caso rimango molto dispiaciuto di una evidentemente, eh, fraintendimento, cattiva interpretazione del testo presente, mi riferisco alla seconda parte, eh, da parte della sovrintendenza. Allora, prima di tutto, la prima parte c'è poco da dire, insomma, è il ripristino dell'articolo dell che c'era precedentemente, mentre per la lettera H. La lettera L eh, semplicemente si richiamano appunto che le occupazioni ricadenti nella città storica realizzate con vari tipi di arredo devono essere rispettate le misure massime previste per l'occupazione e la conformità ai tipi descritti negli allegati B e D. Ecco, la delibera 91-2019 era introdotto l'allegato B per le tipologie di arredo. Ecco, naturalmente eh, le tipologie di arredo specifiche sono nell'allegato D, non c'è bisogno di specificarlo oltre quanto già fatto e applicato costantemente dalla, dalla sovrintendenza e dagli uffici fino ad oggi, quindi da, da dicembre 2019 ad oggi nulla è cambiato e quindi eh, se non per il fatto che si ribadisce che l'allegato B include anche le pedane per le quali gli uffici dovranno eh, trovare insomma, eh, le specifiche eh, corrette per permettere eh, l'uso delle pedane come accade in ogni città, l Italia e forse del mondo, insomma, anche nei centri storici anche tutelati. Quindi ah, aspetta la Giunta e gli uffici dire il come eh, si debbano eh, utilizzare insomma, degli arredi conformi a, a quello che può essere un modo decoroso di esercitare l'attività e anche sicuro in questo caso. Grazie.